Ciao allora, ragazzi, che state? Bienvenido istoggi in questo nuovo video. Quest'oggi, come vi avevo detto qualche giorno fa su Instagram, fumerò in una casa abbandonata, cioè non è una casa, è un luogo abbandonato. io lo chiamo manicomio abbandonato, però in realtà non è un manicomio abbandonato, ma è un ufficio. Il problema è che avevo già accesa questa canna. Quindi non sarà tutta quanta, però ci sarà ancora. Frate, così però mi fa impanicare, te giuro. Eh lo so. Fra così mi stai in impanicare veramente. Ti stai in panica sul serio? Così mi fai impanicare. Perché? Mi fai impanicare. Sì, non mi guardare non ti guarda da altre parti, mi devi guardare negli occhi quando guardi con me. Ah, oh, ok. No, Shalla io guardo. No, no, no, no non devi guardare, perché io ho queste luci in faccia e non vedo le altre cose dietro di te. Oh, ok. No, no, sì, non mi devi fare queste cose di merda. Ok. Non ti devi girare. <ride> non urla, non. non urla. Sì, perché dovete sapere che è buio. È un posto abbandonato, quindi già caga assurda Perché sentiamo molti rumori all'interno, solo che non c'entra mai nessuno Cioè, nessuno proprio Però mi piace fare questo video Anche perché io sono sicuro che prima o poi mi faranno un video contro Cioè, YouTube fa cagare o Mr. Flame mi faranno un video contro, io so sicuro Sono porte che sbattono perché c'è vento. C è quello che penso pure io. Ok. Frate. Ah. Io ti giuro che prendo il telefono e inizio a scappare. <ride> io calcola... devi a questo suono. Uno. Uh. Due... <ride> è... Calcola, la, la telecamera, quella scappa. No, non e scappa. Eppure questo devi portar via. Ah, certo. Che questo qua sarà il primo video del... dell'anno, ma che ci penso. Che di voi non ho paura. Però me dà fastidio Me dà fastidio il fatto che non riesci a vedere oltre Ottimo messaggio così. Vabbè ragazzi mi sono rotto il cazzo dei aver questo video Quindi seguitemi su Instagram Ci vediamo con un prossimo video non so quando Dai. È stato un piacere È proprio matto Cioè nel senso Bello